Signora Cetragni, il cetrolino nascerà a momenti Oddio, oddio! Non vedo l'ora di farlo sapere ai miei follower Eh, tesoro, ho comprato due regalini per il bambino Metti che oggi piove, domani c'è il sole, poi la neve, il tempo è il pazzarello Il bambino deve avere tutto il necessario Chi se ne frega se una volta facevo canzoni contro il consumismo c è, c è. Oddio! Mi si stanno rompendo gli aceti e mi si stanno rompendo le acque No, io non ci sto dentro! Hi guys! Cetriolis coming! We are here in live! Hey bitch! Ma quanto cazzo sono british, bitch? Cetriolino! Disponibile ora sul Play Store! Prossimamente anche su dispositivi iOS!